Ciao a tutti, oggi prepareremo le uova e piselli cotte a baroma, il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa, gli ingredienti sono acqua, pisellini, uova, pepe, sale, scalogno, olio e eventualmente la pancetta. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale lo scalogno, e lo dridiamo per 5 secondi a velocità 7. Finiamo sul fondo del boccale lo scalogno. Adesso versiamo l'olio e facciamo insaporire 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Con la spatola prendiamo sul fondo del boccale lo scalogno. Adesso aggiungere i piselli. La pancetta è facoltativa, noi la aggiungiamo, però voi potete anche non metterla. Il sale il pepe e facciamo insavorire per altri due minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 Adesso dal foro del coperchio andiamo a versare una dose dell'acqua, 150 grammi nel nostro caso. E proseguiamo la cottura 10 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità 1. adesso andiamo a mettere da parte in una ciotola dopo aver messo da parte i piselli la nostra pancetta senza lavare il boccale andiamo a versare il resto dell'acqua ci servirà per cucinare le uova andiamo a chiudere con il coperchio senza il misurino e adesso andremo a utilizzare il varoma nel quale abbiamo messo un foglio di carta da forno bagnato e strizzato andiamo ad aprire le nostre uova Adesso andiamo a posizionare i piselli. Andiamo a mettere un po' di sale sopra e del pepe nero. Posizioniamo il Varoma sopra il coperchio, chiudiamo e facciamo cuocere per 15-20 minuti. Temperatura Varoma, velocità 1. Le nostre uova sono cotte. Andiamo a impiattare. Uova e piselli al baroma. Grazie e alla prossima ricetta.